Come fanno gli esercizi di articolazione con la matita? Bene, spero. Traparlando e i bananotti. Sono utili, vero? C'è addirittura chi ha mandato un video della loro applicazione. Grazie Francesco. Favorisce il dimagrimento. Da favorisce il dimagrimento, corregge posture e mal di schiena, aumenta forza e resistenza, migliora le prestazioni atletiche. Allenamento con personal trainer dedicato. Grazie. Lollo. Ma non finisce qui, perché oggi sono pronto a darti nuovi, fenomenali esercizi per migliorare l'articolazione delle tue parole e delle tue frasi. Prima però iscriviti al canale e scoprirai un sacco di video che ti aiuteranno con la dizione, con la preparazione, ai casting, con l'articolazione e se hai la R mosha a correggerla. Fossi in te, attiverai anche la campanellina. Grande! Ci sono molti esercizi per allenarsi ad articolare meglio le parole. Scegliere quale portare in video oggi non è stato per nulla facile. Video di esercizi per la lingua. Fatto. Video di esercizi per le labbra. Fatto. Assicurate il professore. Inserire il gancio Fatto. della. Agganciare Fatto. il calcio alla fine dopo avere molto pensato ho scelto di portarti una cosa che non troverai su nessun altro canale youtube. Del resto se segui il mio canale già lo sai qui scopri molte cose che difficilmente puoi trovare altrove. Quindi oggi ho pronte per te le frasi plurisillabiche. Plurichi? Le frasi plurisillabiche sono molto utili perché esercitano la nostra articolazione su parole o meglio su combinazioni di parole che nella vita di tutti i giorni raramente troviamo. Molte delle frasi che pronunciamo nella vita sono composte da parole con poche sillabe una o due o tre, a volte quattro più raramente cinque o più ed infatti la frase che ho appena pronunciato è composta da sei parole con una sillaba quindici parole con due sillabe tre parole con tre sillabe e una sola parola con quattro sillabe la parola raramente fatta questa grande scoperta è facile intuire come la nostra mente si è abituata a pensare e comporre frasi che contengono parole con un numero limitato di sillabe il che significa che tendiamo a ridurre a quel numero di sillabe anche parole che di sillabe ne hanno molte di più e così disgraziatamente diventa disgra divertito diventa vertito e raccontare diventa racconta Ecco allora che le frasi plurisillabiche delle quali tra poco ti farò un paio di esempi ti tornano utili per esercitarti su parole un po' diverse I lavoratori ricavavano notoriamente e avevano pluridecorati abbigliamenti tirolesi sì che si potevano indiscutibilmente contraddistinguere Questa frase plurisillabica è composta da tre parole con una sillaba i e si sì. una parola con due sillabe sicché sì zero parole con tre sillabe quattro parole con quattro sillabe avevano tirolesi potevano quattro parole con cinque sillabe lavoratori notoriamente abbigliamenti due parole con sei sillabe pluridecorati contraddistinguere una parola con sette sillabe indiscutibilmente. È chiaro quindi come una proposizione di questo genere sia molto più difficile da pronunciare rispetto alle frasi che ogni giorno ci troviamo davanti. Non solo c'è un'altra particolarità nascosta che la rende ancora più difficile. Sei in grado di trovarla e di segnalarla nei commenti? I miei allievi dei corsi in presenza sono pregati di astenersi almeno un paio di giorni dal commentare perché la sanno... o almeno dovrebbero saperla. Prova a dire questa cosa dei lavoratori che ricavavano notoriamente senza perdere nulla per strada articolando bene ogni sillaba e ogni volta sempre più veloce. Questo esercizio potrà essere tranquillamente fatto in auto ovviamente la frase dovrà essere a memoria non bisognerà leggerla inoltre puoi fare questo esercizio combinandolo con quello della matita che trovi qui in questo caso è meglio non farlo alla guida questo video è supportato da artisti 7607 lascio il link al loro sito qui sotto in descrizione se vuoi una consulenza personalizzata in descrizione trovi tutti i miei contatti Instagram, Facebook e sito web oh Non ho dimenticato di avere promesso un video su come chiudere bene le parole per farsi capire meglio oggi mi sono divertito molto Succede sempre quando mi trovo con Dante oggi sono andato a vedere qualcosa cosa e mi spiacevano molto perché non so, ho capito ma non ho capito, non ho capito. Niente Cazzo ho detto? Vola a vederti gli altri video sul canale e impara tutte le regole di dizione Vuoi chiedermi qualcosa? I commenti sono a tua disposizione Vuoi mandarmi il tuo lavoro come ha fatto Francesco? Usa la mail A presto, ti saluto lasciandoti un'altra frase plurisillabica sulla quale potrai esercitarti Straparlando dozzinalmente, Gialloni e gli politicanti ti ranneggiavano inutilmente su improbabilissime meditazioni